Ragazzuoli, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Seba Clasher e oggi andrò a fare una review dello shop di Fortnite di appunto 3 dicembre 2020, visto che siamo a tema natalizio, poi cambierò anche webcam metterò una webcam in tema appunto natalizio, raga, sono stra in hype per questo Natale. Anche se con questo coronavirus non è che si può fare chissà che cosa però. Sono anche in hype perché voglio vedere cosa farà Epic Games appunto quando ci sarà Natale Questa serie è nuova per cui la porterò avanti fino al 25 dicembre Ho preso spunto appunto anche grazie a un mio amico che ha fatto anche lui il video oggi Andate a tutti a seguirvi, lascio il link qui sotto in descrizione appunto anche del suo canale e ovviamente andatevi tutti a iscrivervi anche al suo canale e anche al mio. Attivate la campanellina e lasciate un bel mi piace a questo video se volete ancora altri video del genere. E ora ragazzi noi ci spostiamo. Eccoci qua su Fortnite. Vi ricordo di usare nello shop. Ricordo di mettere nello shop come supporto creatore appunto per sopportarmi Supermacho 25 ragazzi. Vi raccomando usate tutti il mio codice appunto per supportarmi fate accetta adesso andiamo a vedere tutto questo nuovo negozio oggetti ok raga come prima screen skin in evidenza abbiamo Folletta ovviamente della season 7 è veramente ma veramente fatta bene un po' so sottovalutata secondo me però è veramente cioè, fatta benissimo me la potete Me la vorrei anche shoppare, però in teoria per Natale dovrebbero mettere ancora Operazione Zabaione. Comunque state tutti sintonizzati sul mio canale che quando uscirà farò appunto un video dove andrò anche a shopparla. Ok, questa follettina è anche bella, ci potrebbe stare. Poi, adesso andiamo a vedere tutta questa serie che è uscita appunto nella stagione 1, capitolo 2. Ok, andiamo a vedere Gala, eh, Galaxia, Galaclix. Lì non ho capito come si pronuncia, però va bene, questa, mm, allora, Follettino Gli darei un 9 e mezzo come voto a questa non mi fa proprio impazzire. Perché gli darei tipo un 7 e mezzo barrotto. Dai, poi inter intercettatore, anche questa ha un 7 e mezzo 8 poi cosa abbiamo Buffera anche lei questa qui è abbastanza bella per cui gli darei anche questa un 10 gli do un 10 questo cecchino della neve non mi piace tantissimo per cui gli do tipo un 6 come vuoto. comunque lasciate stare il backpack e, uh, adesso iniziano quelle maschili per cui i gli darei un 5 perché a me non piace molto. Pagionesi tutto un 10 perché ci sta un botto. Cacciatore dei ghiacci, questo gli darei mm, un 7,5 barotto. Battitore innevato, ok, gli potrei dare un 7 dai, questo è un 7. E poi raga, le, questo skin cioè queste skin qui sono finite appunto tutto questo set adesso andiamo a vedere appunto la skin finalmente è tornata quello del capitolo 2 stagione 2 che fa parte del set vendetta di mira ragazzi questa è veramente fantastica secondo me anche se per alcuni giocatori è sopravvalutata però è fatta veramente ma veramente bene l'unica cosa che non è stata fatta perfettamente è stato il backpack dovevano farlo magari un pochettino più lungo come mantello un pochettino più lungo poi abbiamo tutti tre gli stili sia del backpack che il terzo fa veramente paura ed è bellissimo e anche questo stile ci sta anche il primo questi tre stili ci stanno comunque 2000 uh, V-Bucks per la skin, anche se leggendaria io le avrei dato un 1500 di V-Bucks. E invece il deltaplano uh, raga, è veramente una cosa stra fantastica. Poteva essere anche un 2000 V-Bucks proprio perfettamente, che appunto vi fa vedere tutti e tre gli stili e sono stra fantastici, ragazzi, soprattutto il primo e il terzo. Sono veramente paurosi e sono stra fighi Ma proprio fighissimi Poi torniamo indietro e andiamo sotto E' finalmente tornata la skin in intuizione Ovviamente fa parte della season 6 Ed è veramente, ma veramente una cosa stra fantastica ragazzi Proprio stra fantastica soprattutto il secondo stile che Secondo me è veramente veramente figa ma proprio veramente figa Comunque questa skin gli darò un bel 10 Anche a deltaplano di prima gli do un 10 Altrimenti, alla skin che gli do un 8 e mezzo Poi è tornata Miss Volley Però Miss Volley Però non è chi mi fa così impazzire Per cui gli darei un 5 e mezzo 6 Però Epic Se stai guardando questo video Fai almeno delle skin carine Non come questa schifo però va bene invece il backpack la racchetta un po' dietro 5 mm. anche qua 5 Cin e mezzo 6 dai poi raga finalmente è arrivata di nuovo bastoncino candito ragazzi la copertura anche se non ha l'animazione ma è fatta veramente ma veramente bene 300 view box vale tutta e anche Miss Volley 1200 Non gliel'avrei avrei dati proprio Però potrebbe essere Per qualcuno potrebbe piacere E questa qua intuizione è veramente figa E 1200 ci sta come prezzo Punto. stavamo parlando Del, del bastoncino candito Come copertura che è veramente Ma veramente fighissimo 300 V-Bucks il vale tutte. Anche se è una Anche se è una copertura Raga poi è ritornato finalmente ma finalmente nello shop dopo due anni Telefonata ragazzi della season 6 Dopo ben due anni è tornata questo ballo ragazzi Ovviamente è tornato Ovviamente adesso perché ce l'ha è ancora raro però non così più raro perché è già tornata per la seconda volta Perché la prima volta è tornata nella season 4 Capitolo 2 appunto Nella season vecchia Questa siamo nella season 5 E poi ragazzi è ritornato di nuovo Oscilla che mi fa questo Mi fa veramente impazzire raga Come ballo è proprio veramente ma veramente figo E gli vale tutti i 500 V-Bucks E telefonata 800 li vale tutti Perché è veramente figo Della season 6 è proprio fatto, ma fatto veramente bene E poi ovviamente in cassaforte che non mi fa impazzire Intanto guarda quanto sto E arrivo, ok Lo oh, si sì, ci potrebbe stare però non è così Che mi fa impazzire, voto di questo ballo gli darei un 6 Dai. E poi raga arriviamo a questo pack che include due picconi e un deltaplano della Season 7, se non erro, anziché 2400 V-Bucks ve lo mettono a 1000. Ovviamente se dovete shopparlo, shoppatelo tutti col mio supporto un creatore, Supermacho25. Ovviamente ve lo lascio anche qui sotto in descrizione a questo video. Adesso andiamo a sentire questi rumori. Questo è veramente figo, cioè raga, Epic qui ha fatto veramente la storia della Season 7, questo è veramente figo come piccone cuore freddo poi no oh. poi questo che becco congelato appunto delle leggende congelate sempre season 7 rompe il ghiaccio ok questo mare non mi fa proprio impazzire questo piccone gli darei un 7 e il delta deltaplano raga è, è veramente qualcosa di spettacolare ali congelate gli darei qui un bel 10 Ragazzi poi io vi ricordo Se dovete shoppare il pass battaglia Shoppatelo tutti con il mio codice creatore Supermacho 25 ragazzi E ovviamente anche la crew di Fortnite Dove se shoppate per un mese 12,99€, potete ricevere Il pass battaglia incluso Pacchetto crew mensile Che questo mese ottieni Costume Più stile eh, Dorso decorativo e piccone di galaxia Per cui ogni mese Cambia skin Ovviamente per i membri riceveranno 1000 V-Bucks ogni mese Dove eh, praticamente dovete rinnovare l'abbonamento da quanto ho capito e, e ogni mese appunto vi danno 1000 V-Bucks ogni, ogni mese vi danno 1000 V-Bucks e un pacchetto eh, diverso Con una skin diversa, backpack diverso e e appunto il, il piccone comunque ragazzi se vi è piaciuto questo video lasciate un bel pollice in su iscrivete qui al canale se non avete già fatto attivate la campanellina e ovviamente dovete fare una foto taggandomi su instagram vi lascerò qui il link sotto in descrizione per taggarmi appunto su instagram o vi lascio anche qui la page di instagram e ov ovviamente usate il mio codice supermacio 25 che sia tutto maiuscolo o tutto minuscolo non mi interessa basta che inserite il mio codice Fate accetta, mi taggate, io vi reposterò tutti su Instagram e ovviamente vi manderò anche la richiesta di amicizia su Fortnite per giocare con voi. Da oggi in poi chi mi supporta nello shop con il mio codice creator e bella ragazzuoli ovviamente facciamo accetta e noi ci becchiamo al prossimo video. Bella raga, ciao a tutti dal vostro Seba Crasher.